Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema tipo Mumu. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero, semi di una stecca di vaniglia, farina, latte, uova e cacao amaro. Andiamo, il via alla ricetta! Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero. della stecca di vaniglia, la farina e polverizziamo per 20 secondi a velocità 7. Prendiamo sul fondo del boccale, adesso aggiungiamo il latte e le uova e facciamo cuocere. sette minuti 90 gradi velocità 4. A questo punto trasferiamo metà della crema in una ciotola. Dopo aver trasferito la crema, una parte della crema nella ciotola, riposizioniamo il boccale, versiamo il cacao all'interno e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 4. la crema al cacao è pronta trasferiamola in un'altra ciotola le creme sono pronte adesso andremo a formare la crema tipo mumu prendiamo un bicchierino iniziamo a posizionare un cucchiaino di crema al cioccolato Prendiamo un altro cucchiaino, prendiamo la crema bianca e alterniamo un cucchiaino di crema bianca e un cucchiaino di crema al cioccolato. E proseguiamo così fino al completamento di tutti i nostri bicchierini. Crema moumou, grazie e alla prossima ricetta!